Va bene, allora oggi ci occupiamo di esercizi, in particolare gli esercizi relativi alle due settimane di laboratorio precedenti. Prima di venire agli esercizi però volevo un attimo condividere con voi una riflessione che ho fatto insieme a Luisa Barrera per quanto riguarda diciamo l'uso dei laboratori, in particolare dei tre turni, delle tre squadre, ci siamo accorti che il primo turno, che era quello online, è molto poco sfruttato, no? nel senso che ci sono pochissime persone che, ehm, che si collegano e soprattutto pochissime persone che fanno domande. Ehm, ma questo da un lato è un buon segno, nel senso che vuol dire che chi è interessato eh, diciamo così, fa lo sforzo in più di venire in aula e in aula effettivamente riusciamo anche a, a seguirvi e a capire un po' meglio quali sono i vostri problemi. Però in qualche modo è un'ora che abbiamo a disposizione e che viene un pochino poco sfruttata. Allora, ciò che abbiamo pensato è di cambiare il modo di funzionamento di questa ora. Ditemi poi anche voi se la cosa vi sembra utile, o pensata bene oppure male. Ecco. Eh, L'idea è di cambiare la forma con cui eh, useremo queste due ore. Quindi, dalla prossima settimana eh, funzionerà così, quindi da martedì prossimo, eh, l'orario di laboratorio delle ore 10, dalle 10 alle 11.30, ci sarà una chiamata Zoom, come questa qua per le lezioni, usiamo lo stesso link, quindi così non ci può essere confusione, lo stesso link che usiamo per le lezioni, lo usiamo anche per quell'ora di laboratorio, e verrà tenuto come al solito da Luisa Barrera. Eh, lo scopo di quella lezione sarà quello di recuperare un pochino le difficoltà sugli esercizi che sono stati proposti nelle volte precedenti. Quindi anziché un'ora in cui fare esercizi del laboratorio nuovo, Uh, è un'ora di riepilogo, in qualche modo, di raccolta di quelle che sono state le difficoltà dell'esercizio della settimana precedente e sapendo che avete avuto una settimana intera per provarli, guardarli e eventualmente diciamo, cercare di, di risolverli. Um, dove il focus eh, dovrebbe essere sulle difficoltà incontrate dai singoli studenti. Adesso qui mi manca la, la vocale finale. Um, L'idea è di organizzarlo più sotto forma, quasi di consulenza 1-1. Cioè non, non, ci sarà una, una, non verrà presentata una soluzione, no? però ci sarà un'ora un e mezza di tempo in cui potete venire e dire guarda questo qua io ci ho provato, sono riuscito solo a metà, non mi funziona, cerchiamo di capire insieme quindi una sorta diciamo, più di consulenza tutorato che non di lezione o di diciamo così, commento alle soluzioni quindi eh, l'idea è che soprattutto chi ha avuto delle difficoltà non è riuscito in autonomia a portare a termine l'esercizio abbia un momento in cui poter andare lì in modo molto informale, quindi non è una lezione, non è... potete venire e collegarvi, facciamo una chiamata Zoom e, e potrete a questo punto voi condividere lo schermo, farci vedere, guarda qui ci ho provato, non, funziona, non, non, non ci sono riuscita e così insieme si riesce anche eh, a, a capire, no? eh, a cercare di aiutarvi. Um, quindi l'idea è, è un po' questa, di cambiare modalità e quindi non essere semplicemente a disposizione su Slack come era finora per rispondere alle domande, ma avere una parte molto più attiva eh, in cui appunto eh, voi possiate avere un ritorno eh, maggiore, no? soprattutto per come dicevamo ieri in aula, focalizzando su chi sta avendo dei problemi, quindi chi non ha nessun problema mh, va benissimo, vada pure avanti e cominci a lavorare magari per conto suo sul laboratorio nuovo. Um, invece chi ha avuto dei problemi sappia che diciamo, a chiusura di ogni settimana avremo questo momento in cui potremo um, vedere insieme questi problemi io pr spero che ne approfittiate eh, in molti se per caso foste troppi non avremmo difficoltà a supportarvi nel senso che se vengono poche persone chiaramente Luisa Barrera da sola riuscirà a seguire tutte ma se venissero più persone di quante diciamo così uno non riesca a seguire in una sola ora non c'è problema perché aggiungiamo persone, avremo i borsisti, posso venire anch'io, e quindi faremo delle stanze parallele in cui ciascuno possa diciamo così, avere un po' di consulenza diciamo così, diretta. Un po' come quello che facciamo anche in aula, magari in aula c'è solamente un attimo di tempo in intervallo, che, o alla fine lezione, che magari serve già per sbloccare qualcuno, ma molti altri diciamo così, nella limitatezza del tempo disponibile magari non riescono ad avere questa questo momento di chiarimento. Okay? Quindi io direi dalla settimana prossima iniziamo così, quindi ricordatevi, chi ha eh, il desiderio no, di rivedere eh, le difficoltà che ha incontrato nel fare gli esercizi del laboratorio precedente, oppure in generale gli esercizi, eh, o se non ha capito qualche concetto, per carità, eh, si collega e c'è quest'ora diciamo di consulenza personalizzata individuale al posto del turno 3 di laboratorio. Rimangono ovviamente nella stessa modalità no? il turno 1 e il turno 2, che sono quelli in presenza del pomeriggio, dove vedo che c'è circa 60 persone per ogni turno, quindi siamo circa 120 in totale, che mh, è, un, è un buon numero, purtroppo è meno della metà degli studenti iscritti, quindi vuol dire che c'è più della metà degli studenti che non stanno in qualche modo diciamo così, approfittando eh, della possibilità di fare i laboratori. Però questo è un problema diverso, in grosso modo sono anche il numero di persone, sto vedendo adesso ci sono 134 persone collegate, eh, sappiamo che nel, nel corso sono 320 iscritti, eh, ci sono molte persone che probabilmente non lo stanno eh, seguendo e spero che in qualche modo, sia perché lo riescono a seguirlo, a studiarlo per conto proprio e non perché l'abbiano abbandonato. Come sempre, su queste modalità organizzative, su come possiamo venirvi incontro, siamo sempre, diciamo così, eh, disponibili e con le orecchie aperte ad ogni suggerimento da parte vostra. Ok, quindi finita questa, diciamo così, tentativo organizzativo no? di, di affrontare, diciamo l'efficacia la, del, del laboratorio, veniamo al, eh, al lavoro che dobbiamo fare oggi. No? Allora, io sono andato a vedere pochi minuti fa eh, il questionario che abbiamo messo su, su Slack e <ride> questa era la statistica no? eh, sul numero di voti che hanno preso i vari esercizi, nel senso, nel senso di richieste di risoluzione. Un pochino mi ha stupito che gli esercizi della, della 5, che erano un pochino più complicati, abbiano ricevuto pochi voti. Questo può voler dire che magari, sembrava in realtà più facile dopo, averli visti per, dopo aver già visto diciamo così, altri esercizi simili in precedenza, può anche voler dire che magari sull'esercizio 5 molti non hanno ancora iniziato a farli, quindi non hanno ancora incontrato il dubbio, la difficoltà. Comunque, al di là di ciò, eh, andiamo in modo democratico, quindi partiamo dall'esercizio che ha ricevuto più voti, che è quello 4.7, per il 4.7, che corrispondeva al NIM, questo esercizio qua che avete visto, dove ci spaventa soprattutto il fatto, ci spaventano due cose, il che il testo sia molto lungo da leggere, ma poi alla fine ci accorgeremo che la parte importante sono tre righe, e poi ci spaventa un pochino questa frase, ehm, il numero di quelle... Il numero di biglie che rimangono nel mucchio sia una potenza di 2 di di unità e cos'è sta roba qua strana e come facciamo a, a realizzarla. Okay? Allora io come dicevo per, con l'obiettivo di provare a risolvere insieme più esercizi eh, cerco di andare diciamo così, abbastanza rapidamente, però ovviamente fermatemi e fate domande quando volete sia in chat che a voce. E, e poi ovviamente anche a posteriore dopo la lezione ci sono dei passaggi che non avete capito o che avete fatto in modo diverso ci sentiamo sempre come al solito eh, sul canale discussione di Slack. Allora eh, cosa devo fare? Devo fare un gioco, Lo in, in, apriamo un nuovo file che chiamiamo ehm, esercizio 4.7 NIM. Ok? così ci ricordiamo che cos'è, e eh, fatemi ingrandire il codice, e quindi diciamo così, soluzione, esercizio 4.7 del laboratorio. Allora, cosa ci chiede l'esercizio di fare? Eh, ci chiede di organizzare un gioco a turni, no? eh, in cui ci sono due giocatori che prendono alternativamente biglie da mucchietto, okay? quindi è un gioco classico a turni, a ogni mostra un giocatore sceglie quante biglie prendere, quindi ogni turno significa indicare un numero, cioè il numero di biglie che sto prendendo. Il programma deve consentire all'utente di giocare contro il computer, quindi sono due giocatori, uno l'utente e l'altro il computer. Il numero di biglie iniziale è un numero casuale tra 10 e 100, va bene. E poi lui mi dice, guarda, tu devi generare un numero casuale per decidere chi sarà a giocare per primo. E poi genera un altro numero casuale che deciderà se il computer gioca con una strategia stupida o con una strategia eh, intelligente. E poi, eh, diciamo così, ci sono le varie regolette di gioco. Hm? Allora, cominciamo magari a impostare lo scheletro della partita. Quindi noi abbiamo un programma che dovrà dirmi, eh, innanzitutto dovrà avere un numero iniziale di, eh, di biglie. Hm? Quindi possiamo dire che le biglie inizialmente sono eh, un numero intero casuale tra 10 e 100. Quindi ovviamente qua se uso la funzione random devo importare eh, il modulo random della libreria. Quindi queste qua sono le dimensioni iniziale del mucchio di biglie, del mucchietto di biglie, ok? Eh, possiamo anche scriverlo, eh, le biglie, partita name, con questo numero di biglie, ok? Questa è la parte facile, poi dobbiamo decidere chi inizia chi inizia eh, la partita quindi inizia a giocare l'utente o inizia a giocare il, eh, il computer um, allora io quello che penserei di fare è di definire una variabile logica che si ricorda di chi è il turno no? potrei avere una variabile del tipo turno giocatore che può essere vera oppure falsa quindi questa variabile turno giocatore la eh, si ricorderà a chi tocca giocare eh, ogni, quando, eh, quando è true gioca il giocatore quando è falso gioca il computer e dopo che il computer ha giocato ovviamente invertiamo no, il, il valore di questa, di questa variabile logica all'inizio No? quindi eh, questa variabile la usiamo, io pensavo di usarla in questo modo dentro un ciclo per ora sto scrivendo ancora solo frammenti di codice non è ancora codice completo, quindi questo qua lo mettiamo come commento while, finché la partita è finita quindi partita in corso vedete che questo non è python sto solo scrivendo del testo allora mi chiedo se il turno giocatore se è il turno il giocatore allora qui dirò eh, fai fare la mossa al giocatore, altrimenti dirò mossa del computer. E poi fatto questo eh, cambio il turno, quindi turno giocatore uguale not turno giocatore quindi se era questo not fa sì che se tu un giocatore era vero diventa falso, se era falso diventa vero, cioè sto invertendo il valore logico di questa variabile. Così in questo ciclo while ogni volta che faccio una nuova iterazione eh, cambia il giocatore, quindi avrò un primo ciclo while in cui magari gioca il giocatore e non gioca al computer. Poi inverto questo, all'iterazione successiva turno giocatore sarà falso, quindi non gioca il giocatore, ma giocherà il computer, e così via. Quindi questo è un modo semplice per alternare i due giocatori. Ciò che devo decidere all'inizio è chi inizia per primo. No? Il, il testo mi diceva devi estrarre un numero casuale tra 0 e 1, e questo ti serve per decidere se il turno, giocatore è, eh, se, se il turno iniziale spetta al giocatore o spetta al computer. Ma questo lo facciamo facilmente chiedendoci se random.randint tra 0 e 1, se questo numero casuale fosse 0, allora turno giocatore è il giocatore, altrimenti, else, altrimenti turno giocatore spetterà al computer. Andint. Ok, e fin qua abbiamo diciamo, impostato. Eh, proviamo a vedere cosa succede. Mettiamo qua un commento: proviamo a vedere se funziona. Per ora allora mettiamo un ciclo infinito while true e, e vediamo che cosa succede. Qui dobbiamo mettere un print giocatore qua metto un print computer e se provo a eseguire questo programma chiaramente andrà avanti all'infinito quindi devo poi bloccarlo io però se faccio run che eh, adesso lo stoppo e eh, vado all'inizio di tutte queste cose che ha stampato eh, purtroppo l'ho stampato troppo tardi lo sto parlo subito perché lui è troppo veloce vabbè se no ha iniziato una partita nim con 54 biglie e poi si vede che nei vari ciclo while eh, prima ha giocato un giocatore, poi ha giocato un computer, poi ha giocato un giocatore, poi ha giocato un computer e così via. Quindi quest con questo scheletro che abbiamo costruito, io che cosa ho fatto? Ho definito il mucchietto delle biglie, ho, ho definito una variabile logica turno giocatore che ad ogni iterazione di questo ciclo while cambia il turno e quindi giocherà l'uno oppure giocherà l'altro, per ora il gioco non c'è ancora, no? ho solo fatto lo scheletro per permettermi eh, di fare l'alternanza, se il testo mi avesse detto inizia sempre a giocare il computer io avrei semplicemente inizializzato il turno a falso, se il testo mi avesse detto inizia sempre il giocatore avrei inizializzato solamente il turno a true, visto che il testo mi dice Inizia uno o l'altro in funzione di un valore casuale, eh, allora eh, ho aggiunto questo if per inizializzare il turno e così alla prima partita inizia il giocatore oppure inizia il computer a seconda di questo numero casuale. Okay? Dimentichiamo per un momento l'altro requisito che è quello che dice se il computer gioca in modo stupido o in modo intelligente. Okay? Facciamo un gioco super stupido. Um, ricordiamoci la mossa in che cosa consiste la mossa uh, dunque che dice il testo dice ad ogni mossa un giocatore che può essere umano o può essere il computer sceglie quante biglie prendere almeno una e al massimo metà delle biglie disponibili ok? Quindi se ho 20 biglie posso scegliere tra 1 e 10 biglie e le sottrago dal, dal mucchietto. Il giocatore che prende l'ultima biglia perde la partita. Quindi questo mi dice qual è la condizione di terminazione e questo mi dice qual è la mossa da fare. Ok? Allora la condizione di terminazione eh, è se ho, se ho preso l'ultima partita vuol dire che eh, ho ancora... Delle biglie, cioè il questo ciclo while termina quando le biglie sono uguali a 0 Quindi fino a quando ho almeno una biglia, il numero di biglie è maggiore di zero, devo ancora giocare. Tocca al giocatore, tocca al computer, a uno dei due. Quando uno ha tolto l'ultima biglia, allora la partita finisce. E ovviamente chi ha tolto quest'ultima biglia è colui che ha perso sulla base del gioco. Mm? Ehm, allora a questo punto. Facciamo giocare il giocatore e gli diciamo giocatore ci sono mettiamo una f stringa tot biglie quante biglie prendi? quindi chiamiamola prendi uguale int di input quante biglie prendi? E così lui inserirà il numero di biglie che prende. Per il momento non facciamo controlli dell'errore, ok? Eh, poi lo aggiungiamo, ovviamente, andrà aggiunto, lui non può prendere un numero di biglie, un numero di biglie che non sia compreso tra uno e la metà delle biglie esistenti. Però per ora facciamo così. E dopo che so che l'utente ha, ha, ha preso un certo numero di biglie, dovrò ridurre il numero, la dimensione del, bucchi, del mucchietto. Le biglie che ci sono sono quelle che c'erano meno quelle che ha preso l'utente. E, e poi gioca il computer. Quindi questa è la mostra dell'utente, semplicemente. Ne prendo 3, va bene, ne ho tolte tre dal mucchio. Quando arrivo a zero, eh, chiaramente la partita è finita. Poi faccio giocare il computer. Allora io posso anche fare, diciamo così, anche per simmetria, diciamo che gioco al computer, ci sono tot biglie e il computer sceglie quante biglie prendere. Qui sceglierò con un algoritmo intelligentissimo. Che però non faccio ancora, e allora posso fare una mossa stupida la più stupida delle stupide, cioè ne prendo una. Eh, Prenderne una è una mossa sempre valida, no? visto che tra uno e la metà e le biglie sono almeno una, se no la partita sarebbe finita. Mi serve solo per provare il programma, no? poi a questo punto mh, ci concentreremo su come far decidere al computer quale, eh, quale, quale, quale mossa fare, quindi quante biglie prendere. ok Però per ora... Come sempre, io cerco sempre di andare avanti in modo incrementale, faccio un pezzettino e poi lo provo, in modo che poi mi possa concentrare no, su altre parti. E allora a questo punto il numero di biglie, anche lì per il computer, verrà ridotto, anzi dovrò anche scrivere print. Ho preso biglie. e quindi le tolgo dal mucchio. Fatto questo direi che possiamo già giocare la prima partita. No? Faccio run e mi dice partita biglie con 79 biglie. Quante biglie prendi? Beh, eh, dovrei prendere un numero tra 1 e la metà di 79, che sono 39. Prendiamone 20, sto mettendo i numeri a caso. Allora il computer dice ci sono 59 biglie, ho dimenticato di scrivere la parola biglie. Il computer ne ha presa una allora, giocatore, ci sono 58 biglie quante ne prendi? ne prendo eh, anche qua 25 ne restano 33, il computer ne prende una ce ne sono 32, quante ne prendi? ne prendo 15 il computer continua a prenderne una perché per ora la sua strategia è intelligentissima è sempre solo quella, ne prendo una ne restano 16, ne prendo 8 ne restano, il computer ne prende una, ne restano 7, ne prendo 4 eh, non posso, ma 3. Il computer ne ha preso una biglia, ne restano 3, quante ne prendo? Allora, se ne prendo due, eh, non posso prenderne 2 perché eh, posso prendere al massimo la metà di tre. Eh, e quindi ne posso prendere una. Il computer ne prende una e mi ha fregato, perché ne è rimasta una sola, e a questo punto io sono obbligato a prendere questa. L'unica mossa possibile quando rimane una biglia è prendere quella e perdere la partita. Qui il programma finisce perché ho perso la partita. Perché la partita è finita, siamo arrivati a zero biglie. Okay? Quindi questa è già l'evoluzione della partita. Se noi partissimo, l'ho riavviato, il numero di biglie di partenza è diverso. In questo caso, come vedete, ha giocato per primo il computer. Perché no, è previsto, casualmente parte per primo il computer o il giocatore se riavvio il programma questa volta ci sono 22 biglie e ha deciso che deve giocare per primo il giocatore quindi ogni volta sarà diverso ok, cosa manca? manca eh, manca, tanto, manca tutto, tutto la, il gioco del, gioco del computer noi abbiamo solo allora, dobbiamo solo aggiungere qua biglie se non si capisce e qua anche biglie eh, allora prima di diciamo così, rendere intelligente il gioco del computer un pochino più intelligente di questo eh, proviamo almeno a dire chi ha vinto no? perché prima abbiamo finito la partita e lui mi dice eh, il programma termina dice il programma è terminato invece noi quando il programma termina dobbiamo sapere chi ha vinto e chi è che ha vinto? Beh, chi ha vinto è eh, colui che non ha preso l'ultima biglia. Quindi è colui a cui eh, toccherebbe giocare, non chi ha appena giocato. Capite che chi ha appena giocato e ha lasciato zero biglie ha perso. L'altro, quello che avrebbe potuto giocare adesso se ci fossero ancora state biglie, in realtà ha vinto. E quindi di nuovo il turno giocatore mi dice chi ha vinto. Se, se ha giocato per ultimo il computer, e quindi toccherebbe giocare al giocatore, ha vinto il giocatore. Se ha giocato per ultimo il giocatore, quindi è stato costretto a prendere l'ultima biglia, e quindi il ehm, giocatore ha preso l'ultima biglia e toccherebbe al computer, tocca al ha vinto il computer. Quindi, alla fine del ciclo while, qui, quindi fuori da questo ciclo while: da riga 12. Eh, aggiungiamo che se il turno giocatore è vero, allora ha vinto il giocatore. Hai vinto tu. Ha vinto il giocatore. Altrimenti, ha vinto il computer. Ok? Questo turno giocatore, ricordiamoci che l'abbiamo già fatto il note qui sotto prima di uscire dal while e quindi non, non si riferisce al giocatore che ha fatto l'ultima mossa, cioè quello che ha preso l'ultima pallina, ma al giocatore che dovrebbe giocare in seguito, eh, che quindi è, ehm, è, è, è l'effettivo vincitore, no? è, co è colui che non ha fatto l'ultima mossa e quindi ha vinto. Verifichiamolo partita a, con 37 biglie, lo vediamo qua sotto, eh, non so, ne prendo 15, Il computer ne prende 1 perché finora sta giocando con questa strategia, da 21 ne prendo 10, lui ne prende una, ci sono 10 biglie, ne prendo 5, ne rimangono 4, da 4 ne prendo 2, e mi sono di nuovo fregato, alla fine tocca a me prendere l'ultima, e vabbè prenderò l'ultima, perché ce n'erano due, eh, il computer ne ha presa una, me ne è rimasta una, e mi dice, dopo che ho preso l'ultima biglia, mi dice che ha vinto il computer, giustamente, perché io ho preso l'ultima biglia. Se invece avesse preso, chissà se riusciamo a vincere una volta, 71 biglia è un numero grande, eh, 19 ne, mes ne prendo 9, 9 ne prendo 5, 4 ci sono quattro biglie, adesso non mi faccio più fregare, ne prendo una sola, non ne prende due, ok, adesso rimangono due biglie, una la prendo io, e l'altra è costretto a prendere il computer, e quindi ha vinto il giocatore, finalmente sono riuscito a vincere, quindi l'ho testato nei due, nei due casi, nel caso in cui vinca il computer e nel caso in cui vinca il giocatore, questa è la logica di controllo. Um, ok, fin qui, allora, il programma c'è tutto tranne la riga 21, Beh, e tranne il controllo degli errori, no? Questo, quante biglie prendi dovrei controllare che effettivamente sia compreso tra 1 eh, e la metà delle biglie possibili, però questo è facile da fare, nel senso che io basta che faccia un controllo che eh, prendi sia appunto maggiore o uguale 1, 1 minore o uguale, Scusate, se prendi è minore di 1, or prendi è maggiore di eh, biglia diviso 2, faccio la divisione intera, allora devo richiedere il valore fino a quando non mi inserisce il valore giusto. Quindi questo ciclo while mi fa ripetere l'operazione di input qualora il numero di eh, biglie scelte non sia nel range tra 1 e la metà delle biglie disponibili, la metà delle biglie disponibili arrotondata all'intero inferiore quindi qui uso la divisione intera. Quindi proviamo anche qua a eseguirlo. quanti biglie prendi? Sono 52 se io dico 0 non va bene, se io dico 50 non va bene la metà di 52 sono 26 quindi 27 mi dovrebbe dire di no 26 però me lo, me lo dovrebbe far fare esatto mm. eh, bisogna solo fare attenzione da 25 biglie ne posso prendere 13 non le posso prendere 12 sì ce ne sono Uh, 12 ne posso prendere 6 ce ne sono 5 ne posso prendere 2 ci sono 2 biglie 2 uh, non le posso prendere una la potrei prendere e questa volta ho vinto volevo fare un'altra partita magari la faccio con meno biglie 13 biglie va bene allora quante biglie prendo? ne prendo 2 ne prendo due, voglio, voglio arrivare a perdere, no? quindi non dovrebbe essere normalmente difficile, ci sono quattro biglie, ecco, so già che se ne prendo due perdo, ecco, a questo punto siamo arrivati a una partita in cui c'è una biglia sola da giocare, no, lasciamo perdere come l'ho giocata, l'ho giocata male e sono arrivato a perdere, adesso io dovrei devo prenderne una, il problema è che se scrivo una no, mi, mi, mi segnala errore, perché mi segnala l'errore? Perché purtroppo questa condizione qui va bene sempre tranne nell'ultima mano. Perché io eh, devo riprendere il valore se il valore è minore di 1 o se è maggiore della metà delle biglie. Però quando la biglia è una sola, questo metà fa 0. Quindi in realtà questa, questa verifica eh, dovrei farla solamente se ci sono da due biglie in su, se ce n'è una sola non va bene perché non mi lascia fare l'ultima mossa ok? quindi nel caso in cui ci sia una biglia sola eh, in, realtà, in realtà la mossa è obbligata quindi potrei anche non chiedere all'utente quante biglie prendi eh, ed è obbligata, è uguale a 1 mm? eh, quindi al, eh, devo modificare un po' questa condizione in cui nel caso in cui prendi valga 1 No, perdono, nel caso in cui biglie valga 1, questa divisione non faccia 0, ma faccia 1. Si può fare in tanti modi, eh, potrei prendere, ad esempio, cioè, nel modo più veloce forse fare un max. Quindi matematicamente dico, ok, se biglie diviso 2 è maggiore di 1, prende biglie diviso 2, se biglie diviso 2 fa 0, è minore di 1, prende comunque 1. No? Cioè la funzione max, la funzione matematica, mi permette semplicemente di dire, ok, ehm, non, con, non confronto mai con 0, no? al, al, alla peggio vale 1. Ehm, Maddalena, sì, è nelle regole del gioco dire che è scritto qua, ad ogni mossa un giocatore deve prendere almeno una e al massimo metà delle biglie disponibili. Questa è la regola vera del gioco, perché altrimenti vincerei subito, prenderei tutte le biglie meno uno e allora il computer è obbligato a prendere una sola. Ok? Uh. Ok, andiamo avanti, proviamo ad andare avanti, a questo punto questo dovremmo aver risolto questo problema di questo momento. In questo modo, Io questo lo posso risolvere in tanti modi diversi, potrei fare un if biglio uguale a 1 e allora trattare in modo diverso questo caso. No? Io, come dicevo, cerco di trovare una soluzione un po' eh, rapida. Ok, arriviamo al gioco del computer. Um... Uh, sì, C'è un suggerimento di Andrea che dice se tu anziché wild biglia maggiore di 0 scrivessi wild biglia maggiore di 1 praticamente all'ultimo turno non lo giochi e quindi eh, quando resta una biglia già dici chi ha perso, no, è un altro modo per carità assolutamente, mm? ci sono eh, molti modi di trattare questo problema. Mm? Eh, chiaramente se metto biglia maggiore di 1 dovrò scambiare tra di loro giocatore computer in questa vittoria perché sto, mi sto fermando una mossa prima, è come dire, oramai hai matematicamente perso, quindi non ti faccio neppure fare giocare l'ultima mossa che sarebbe quella della, della vergogna ok, eh, facciamo giocare il computer adesso, allora il testo dell'esercizio cosa ci chiede? ci dice, il computer può giocare in modo intelligente oppure stupido, a caso quindi estrarrò un numero casuale in cui dico se il computer gioca in modo intelligente oppure in modo stupido. Se gioca in modo stupido, ad ogni mossa il computer semplicemente preleva da mucchietto un numero di biglietti casuale ma valido. Okay? Il in modalità intelligente invece, vabbè, ce ne occupiamo dopo della modalità intelligente, fa una mossa che segue questa regola strana che in qualche modo cerca di garantire se riesce la vittoria okay? ma per ora la vediamo dopo vediamo prima la mossa semplice quindi diciamo così la modalità di gioco del computer può essere intelligente oppure stupido quindi anche qua potremmo dire deve essere scelta a caso if random.randint 0 1 uguale 0 computer diciamo così intelligente uguale no falso altrimenti intelligente uguale true questa è la modalità di gioco del computer allora Dovrebbe essere così, noi per ora facciamo finta che sappiamo solo giocare in modo stupido, ok? Quindi per ora mettiamo intelligente uguale false, sovrascrivo la variabile dicendo vabbè, senti, per ora intelligente uguale false perché non ho ancora la modalità di gioco intelligente. Quindi dovrebbe essere generato a caso, ma per il momento mettiamolo a stupido, ok? Implementiamo solamente questa modalità. Poi dopo, quando avremo implementato anche l'altra modalità, eh, rimetteremo queste linee di codice in modo che lui possa decidere dinamicamente ogni volta come giocare. Allora, questo vuol dire che quando deve giocare il computer, io dovrò fare questo controllo, if intelligente, per ora non so ancora fare nulla, else nel caso stupido devo eh, estrae un numero a caso tra 1 e bigli e mezzi. Allora eh, io posso prendere, prendi, uguale di nuovo random.randint, tra 1 e biglie diviso 2. Quindi so che devo prendere almeno una biglia, al massimo biglie e mezzi, scegli il numero a caso e questo è il mio gioco. Questa è la strategia di gioco stupida. Anche qua dobbiamo fare attenzione a biglie e mezzi, perché cosa capita quando biglie e mezzi vale 0? Eh, anzi non lo so cosa fa Randint se per caso gli chiedo 1,0 eh, non lo so, non me lo ricordo andiamo a verificare import eh, random eh, Randint random Randint 1,0 mi dà errore eh? chiaramente perché il range non è, non, è, non è valido quindi devo fare attenzione a questa randint quando di nuovo il caso particolare quando biglie vale 1 mi dà un errore beh, beh allora questo lo posso usare come caso particolare se biglie è uguale 1 allora prendi uguale 1 e non è che posso fare altro altrimenti scegli a caso tra 1 e biglie e mezzi, a questo punto biglie e mezzi è maggiore o uguale a 1 e quindi ha senso. Riproviamo a questo punto col giocatore, col computer che sa giocare, meglio, vado in run, 69 miglie, questa volta ha giocato prima il computer, ne ha prese 22. Che è un numero corretto tra 0 e la metà di 69. Eh, giocatore, ci sono 47 biglie. Quante ne prendi? Ne posso prendere 20, 20 boh. ne rimangono 20, ne prendo 10, ne rimangono 8, ne prendo. Posso prendere massimo 4, ne prendo 3. Ne rimangono 3 e allora per vincere ne posso prendere due eh già non posso allora ho perso Scusate, due non posso prendere perché sono meno della metà di tre e quindi sono obbligato a prenderne una e il computer che non è scemo ne prende una e, eh, e ammetto che tocca perdere mm, vabbè. Eh, Michele mi dice anche qua anziché fare questa if avresti potuto mettere il max qua nel randint certo avrei anche potuto mettere il max nel randint eh, assolutamente sì e semplicemente mi è venuto da fare così in modo leggermente diverso ma la sostanza è sempre la stessa eh, ho dovuto fare attenzione a non chiamare una funzione con dei, gli argomenti che non erano, le, non erano corretti non erano leciti ok adesso rimane solo più se non sbaglio la parte di gioco intelligente la parte di gioco intelligente è che eh, se usiamo il max 1 non viene mai preso, sbagli o no, sbagli, perché se uso il max io faccio randint eh, tra 1 e 1 e il risultato è sempre 1. Se io faccio randint tra 1 e 1, perché se le biglie, faccio il max, biglie mezzi, virgola 1, vuol dire che quando biglie mezzi vado a 0 il risultato viene corretto in 1. Allora sto calcolando tra uno uno, ran, random tra 1 e 1, random tra 1 e 1, che fa 1, sempre ovviamente, no? un numero casuale intero tra 1 e 1, compresi gli estremi, in questo caso lo allora, restituisce se sempre 1. Mm? Eh, quindi in entrambi i casi, no? sia con la if, se biglio è uguale 1... Imposta forzosamente prendi uguale 1 se avessimo messo il max come abbiamo fatto prima, qua avremmo di fatto ottenuto, nel caso di una biglia, il rand int tra 1 e 1, e quindi anche qua obbligatoriamente prendi valeva 1, quindi non abbiamo... eh, in entrambi i casi avremmo lo stesso risultato. Ok, eh, proviamo a fare la parte intelligente. Allora, magari prima di tutto leggiamo cosa dice il testo. Perché eh, finora l'abbiamo sempre fatto finta di niente perché era complicato da leggere, eh, leggiamolo meglio. Dice in modalità intelligente il computer preleva un numero di biglie tale che il numero di quelle che rimangono nel mucchio sia una potenza di 2 diminuita di un'unità, cioè 3, 7, 15, 31 o 63. Questa è la regola. Quindi. Prendo delle biglie in modo che quelle che rimangono siano queste. Mm, lo sappiamo fare, in realtà è una regola che vale anche per il giocatore. Proviamo a fare una partita. Eh, quante biglie prendi? Ce ne sono 16. Allora, eh, la regola mi dice che se gioco in modo intelligente, devo togliere delle biglie in modo che quante rimangono siano la potenza di 2 diminuita di 1. Allora, la potenza di 2 è 16, è una potenza di 2, quindi la potenza di 2 diminuita di 1 potrebbero essere 15, infatti 15 è uno dei numeri che ha citato qua. Ne tolgo una. Adesso, qualunque cosa faccia il computer, ne rimangono 11. Allora, devo toglierne in modo da scendere sotto la potenza di 2. Allora, la potenza di 2 che sta sotto l'11 è 8, quindi io voglio scendere 7 biglie, quindi ne toglierò 4. Adesso lui prende, eh, ne rimangono 6, allora devo scendere a 3 e quindi ne toglierò 3. Ci sono due biglie, adesso a questo punto ho vinto, perché ne prendo una io e l'altra la deve prendere lui. Quindi con questa strategia, se io tolgo delle biglie in modo che quelle che rimangono siano della forma 2 alla n-1, vinco sempre. Quindi praticamente vince chi, ehm, chi inizia il gioco. No? Chi per primo imposta questa, questa strategia è sicuro di vincere, in un certo senso. Allora, a mano abbiamo fatto i conti. Come facciamo a farli fare al computer? Qui è un po' complicato perché non ci dice la formuletta da usare. Cioè, se noi eh, quando abbiamo detto la prima mossa c'erano 16 biglie, ho deciso di prenderne una perché voglio arrivare a 15... Questo 1 dobbiamo farlo saltare fuori dai conti. Da 16 devo dedurre 1. Da 11 devo dedurre 4. E così via. Allora. Um, come facciamo no, a trovarlo? Uh, sto pensando il modo più semplice di farlo. Um, noi potremmo. Partire da 1, in modo stupido, partiamo da 1, proviamo con 1, con 2, con 3, con 4, fino a quando biglie meno questo numero sia effettivamente una potenza di 2 meno 1. E allora scegliamo quel valore. Come faccio a sapere se un numero è una potenza di 2 meno 1? Eh, potrei eh, verificare se... Il numero som somma prendendo il l'ogaritmo in base 2 del numero a cui ho sommato 1 ottengo come risultato un numero intero che non è banalissimo da scrivere ma ci sono, ci no, ci sono appunto vari metodi allora, visto che noi abbiamo all'epoca dell'esercizio 4 non lo sapevamo ancora però visto che noi ormai abbiamo conosciuto le funzioni e visto che ci rendiamo conto che qua in questa riga ci sarà un po' di casino da fare allora mh, vedrei proprio bene qua definire una funzione così ci possiamo ragionare a parte no? su questa parte qua del, del, del, del computer intelligente quindi io definirei una funzione la possiamo mettere a funzione all'inizio no? del programma prima che il programma inizi do, tra le import e le prime istruzioni definiamo una funzione mossa intelligente che riceve il numero di biglie e ritorna, beh, non ritorna sempre 1 ma ritornerà eh, il numero di biglie da prendere e definendo questa funzione adesso ovviamente non ritorna 1 ritornerà qualcos'altro possiamo cavarcela nel codice sotto dicendo prendi uguale mossa intelligente di biglie. Mm? Ovviamente io devo passare alla funzione il numero di biglie che ci sono, perché sulla base di questo numero la funzione saprà decidere. La funzione... Uh, qui ho chiamato il parametro formale biglie che è lo stesso nome dell'argomento ma sappiamo che non è, non è detto che debba usare lo stesso nome anzi sicuramente questo biglie qui non è questo biglie qua della riga 9 questa è la variabile con cui lavora il resto del programma questa invece è una variabile locale a questa funzione anche se si chiama nello stesso modo è una variabile diversa okay? se preferite evitare confusione potete cambiare nome ma se no non c'è nulla di male Visto che abbiamo cominciato a ragionare no, con il fatto della variabile biglie, sappiamo che rappresenta l'insieme massimo di tutte le biglie con cui stiamo giocando, eh, possiamo usarla. Possiamo chiamarla nello stesso modo. No? Non, non, sono comunque due variabili diverse, anche se hanno lo stesso nome. Abbiamo visto che vivono in due livelli diversi. Allora, eh, ci sono tanti modi di, fare, di implementare questo codice. Eh, il più pigro è questo. Eh, guarda, visto che il numero è tra 10 e 100, le potenze del 2-1 con cui dobbiamo lavorare sono solamente queste 5 qui. Allora noi potremmo anche essere pigri dicendo che se il numero di biglie è maggiore di 63, allora eh, faccio differenza tra il numero di biglie e 63. Se il numero di biglie invece non è maggiore di 63 ma è maggiore di 31, allora faccio differenza con 31 e così via. No, qui faccio una mossa intelligente, mica tanto, però predefinita. Io posso dire se biglie maggiore di 63, allora ritorna cosa? Quante ne devo prendere? E eh, biglie, 60, biglie meno 63. Giusto? Perché se biglie è maggiore di 63, supponiamo sia 70, io calcolo 70 meno 63, che fa 7. 7 è la mia mossa, quindi ne prendo 7, dai 70, prendendo 7 arrivo a 63 esattamente. Poi, eh, ho il, se no, vuol dire che non è maggiore di 63, sarà, min sarà minore. Se allora biglie maggiore di 31 return biglie meno 31 altrimenti biglie può essere maggiore di 15 return biglie meno 15 è un po' noioso ma ormai abbiamo capito se biglie è maggiore di 7 return biglie meno 7 meno 7, qui mancano due punti, else, else if biglie maggiore di 3, che sarebbe 4 meno 1, return biglie meno 3 eh, e basta. No? altrimenti ritorno 1, perché se non è minore di 3 è uguale a 2 o 1, e in entrambi i casi devo prendere una biglia sola. C'è un'eccezione a questo meccanismo, che era anche scritta nel testo, che dice che se per caso... La dimensione del mucchio è proprio uguale a una potenza di 2 diminuita in unità, questa regola non vale. Cioè se io avessi esattamente 63 biglie, ok? Se io avessi esattamente 63 biglie, cosa capita? Che qua non, non ricado ovviamente, perché è uguale a 63, non è maggiore di 63. Allora ricadrei nella, quella successiva. Però farei 63 meno 31 che fa 32, e 32 è troppo grande, è fuori dalle regole, perché è maggiore della metà delle biglie. Allora, eh, non funziona questa regola nel caso in cui il numero sia uno di questi. Allora il testo cosa ci dice? Guarda, se ricade in uno di questi casi, in un tal caso il computer fa una mossa scelta a caso, quindi ricade nella modalità stupida. Quindi, prima di fare tutto questo, controlliamo che se per caso biglie è 63 or biglie è 31 or biglie è 15 or biglie è eh, 7 or biglie non ore or biglie uguale 3 allora return, il numero casuale, quindi uso la strategia stupida che era questa qua, la vado a prendere da sotto, no? questo qua, il numero casuale, mettiamo, mettiamo il giochino del max così non dobbiamo fare una, un ulteriore if che ne abbiamo già abbastanza. Return non prendi uguale, ma return questo numero qui. Ok? È un po' brutto questo codice, no? Perché una serie di casi particolari. Se uno dice, eh, ma poi se dovessimo giocare con, fino, con numeri fino a 1000, eh, dovresti andare a modificarlo. Vabbè, poi cerchiamo magari di generalizzarlo se siamo capaci, no? Per questo segue pari pari le istruzioni, no? le, le indicazioni. Eh, poi, visto che stiamo ripetendo questo, mi viene tanto voglia di metterlo in un ciclo, trovare il modo di metterlo in un ciclo. No? Um, ok, proviamo questo, poi vediamo il suggerimento di Lorenzo che cosa ci dice. Um, allora, per provarlo, ovviamente dovrò dire al giocatore, di, di, al computer, di giocare in modo intelligente. Quindi mettiamo true. Quindi in questo modo il computer giocherà sempre in modo intelligente. Poi, quando siamo sicuri, abbiamo visto che il gioco in modo stupido funziona. Proviamo a vedere il gioco intelligente. Se funziona anche questo, poi metteremo la scelta casuale della modalità di gioco. Vai. Il computer è già giocato intelligente, c'erano 87 biglie. Ne ha prese 24, ne sono rimaste 63, quindi la prima mossa che ha fatto è già giusta. Eh, quante biglie prende? Eh, ne posso, posso fare ciò che voglio, tanto perderò di sicuro: okay. eh, 25. Lui ne ha prese 38 in modo da no, scusate, ne ha prese 7 è arrivato 31. Io 31 posso prendere 15, ne, ha presa, ne sono rimaste 16, lui ne ha presa una, ne rimangono 15, ne posso prendere 6. Comunque perdo, Ci sono, vedete che la sequenza di biglie che lui genera è proprio quella sequenza delle potenze di 2 diminuite di 1 in senso decrescente, è la sequenza che mi fa perdere. No? Ci sono tre biglie, quante ne prendo? Ne posso solamente prendere una, lui ne prende l'altra e mi è rimasta l'ultima che mi fa perdere. Questo abbiamo visto in cui lui giocava per primo. Io l'unica speranza che ho di vincere è di giocare per primo io. Se lui gioca per primo, no, fa sempre la mossa giusta. Se gioco per primo io, potrei portarmi io in quella condizione di potenze di 2. Qui ci sono 49 biglie, quindi posso scendere fino a eh, 31, ne devo togliere 18, giusto? Se ne prendo 18, ne restano 31 E lui non può più applicare il trucco Ne prenderà un numero a caso Quindi qui lui passa dal random E quindi riesco a vincere io Se non sbaglio mosse, riesco a vincere io Quindi da 24 devo scendere a 17, eh, scusate, 15 Se sbaglio una mossa sono fregato Perché lui sicuramente eh, riesce ad arrivare alla potenza di 2-1 Ma se ci riesco a farlo io, riuscirò a vincere io 24 per arrivare a 15 ne devo togliere 9, 11, eh, 9, a questo punto ne sono rimaste 8, ne tolgo una, ne sono rimaste 6, ne tolgo 3 e ho vinto, no? sto vincendo, a questo punto rimangono 2 biglie, ne tolgo una e ho vinto io. Quindi quello dei due che riesce per primo no, ad atterrare su una potenza di 2 diminuita di 1, se non sbaglia le mosse, e il computer non sbaglia, eh, ma siamo noi che non dobbiamo sbagliare i conti quando, quando giochiamo noi, eh, se non sbaglia le mosse ha vinto. Perché eh, se tu capiti sul 63 o sul 31 sei obbligato a tirare un numero a caso perché quella regola lì non la puoi applicare, no? perché il numero di biglie che dovresti togliere è maggiore della metà. Allora, avendo visto che eh, è capace di giocare anche in modo intelligente, noi possiamo rimettere questa scelta casuale della modalità di gioco, così ogni volta giochiamo col computer che avrà una strategia di gioco diversa. Ok? Um, vediamo... Uh... Il commento che ha scritto Lorenzo, che dice, me lo, me lo importo qua, qua sotto, dice, la funzione mossa intelligente si potrebbe anche scrivere così. Eh, vediamo un po'. Eh, lui dice, cerca di farlo traslarlo in modo matematico. No? Quindi lui dice, biglie, biglie più 1 è una potenza di 2? Allora, per sapere se è una potenza di 2, lui prima fa il logaritmo in base 2 e poi usa il metodo isinteger. Il metodo isinteger che cosa fa? Adesso lui si arrabbia chiaramente. Eh, andiamo a vedere che cosa fa il metodo isInteger. Eh, mi sembra che con l'Ap si possa trovi no allora andiamo a cercare direttamente sul sito così vediamo se questa funzione allora ho cercato su google is integer vado a vedere ecco la documentazione di python is integer la funzione esintegra è una funzione che si applica a un numero float che ritorna vero se il numero float intero è un valore intero, effettivamente. Mh? Altrimenti è falso. Ehm... Bisogna poi solo fare un po' attenzione eh, al fatto che eh, questo calcolo può essere, è un calcolo di numeri reali, numeri float, e quindi potrebbero esserci degli errori di arrotondamento. La funzione log2, dove è presa? La presa dalla, dalla libreria mat, immagino, eccola qua, nella libreria matematica, cerchiamo log2, ritorna il, il logaritmo in base 2 di x, no? che è più preciso rispetto alla funzione log generale che permette di calcolare il logaritmo data un certo numero e la base che se è omesso è la base naturale altrimenti possiamo scegliere noi in che base calcolare il logaritmo quindi in questo caso lui dice faccio il logaritmo in base 2 del numero più 1 se questo è un intero se questo non è un intero quindi vuol dire non è una potenza di 2 vado a prendere la potenza di 2 corrispondente e, eh, e calcolo qual è il numero, qui c'è scritto 2 alla power meno 1, okay? quindi fa biglie meno 2 alla power meno 1, quindi questa qua è la potenza di 2 corrispondente, quindi questo è, è, va benissimo, eh, è stato diciamo così, risolto in modo matematico, mentre noi l'avevamo risolto in modo, diciamo così per, per enumerazione, per elencazione di tutte le scelte possibili quindi questo è un altro metodo eh, lasciamolo pure con commento suggerimento alternativo è questo ok? ok? Allora, l'unica parte, secondo me, che vi poteva dare da pensare, o meglio, delle di, di, di, di difficoltà, era questa parte qua del definire la mossa intelligente. Il resto del, dell'esercizio alla fine era un ciclo in cui si decrementava il numero di biglie e dovevi solamente gestire qui dei due gioca e sull'input dell'utente verificare che il dato fosse corretto. No? Quindi era un'applicazione di cose che avevamo tutte già visto, no? la lettura di un dato controllandolo, solo che a questa volta il controllo è un pochino più complicato perché dipende dai valori e vabbè eh, ci si ragiona un attimo eh, e soprattutto sui casi particolari il valore più piccolo e il valore più grande siamo sicuri che, lo che, che il controllo che facciamo sia corretto sul valore minimo e sul valore massimo. Hm? ok um... C'era un commento prima di, di, di Francesco, però visto che si tratta di dover diciamo, valutare il codice che hai scritto, ti rispondo poi a valle della lezione perché adesso non, non riesco a farlo in tempo reale, okay? Proviamo a farne un altro, finito questo, era un po' atipico questo, no? Uh, ma non, uh, spav era più diciamo così, sp lo, sp lo spavento no, spaventava più di quanto non fosse effettivamente, eh, effettivamente difficile. Mm. Ok, il secondo classificato tra le varie le vostre richieste era questo qua, il 4.3. Mm. Questi sono più brevi. Allora, il 4.3, cosa ci chiede? di fare, detto n, visualizzare con degli asterischi delle forme che sono il quadrato di lato 4, il rombo di lato, diciamo lato obliquo, 4, e basta, queste due forme. Ok? Allora, questo è l'esercizio 4.3, creiamoci un file python esercizio 4.3 eh, diciamo asterischi ok questo è molto più semplice 4.3 innanzitutto leggo il valore di n n uguale int di input di lato, di quanto vuoi lungo il lato, e poi eh, avrò una parte in cui stampa il quadrato e una parte in cui stampa il rombo. Allora, il quadrato è facile, nel senso che devo fare, eh, faccio n righe eh, con n sterischi ciascuna, N asterischi per riga, in ciascuna riga metto N asterischi, quindi avrò, potrebbe essere tranquillamente un for riga, scusate le parentesi non ci vogliono, riga in range di N, mi vado a 0 a N-1 e poi farò una print di, in realtà in questo caso basta che faccia N asterischi, quindi asterisco per N. Troviamolo subito. Eh, lato 5, mi fa 5 righe, in ciascuna riga metto 5 asterischi perché mi ricordo la moltiplicazione delle stringhe. In alternativa, se non mi ricordassi la moltiplicazione delle stringhe, vabbè farò, eh, dovrò fare gli asterischi 1 a 1, anche se dovessi fare qualcosa di diverso, cioè simboli diversi, non necessariamente stringhe. Quindi dovrò fare un for colonna anche lui in range di n. Eh, stamperò in ogni volta un singolo asterisco senza andare a capo, end uguale, niente per non andare a capo, e poi alla fine della riga vado a capo, quindi stampo una print con nulla. Quindi al posto di questo posso, anziché costruire una stringa con, già con n asterischi, posso ripetere n volte la stampa del singolo asterisco, e poi quando ho finito la riga vado a capo, quindi vedete che se rifaccio questo va esattamente uguale. La parte un pochino meno banale era forse la stampa del rombo. Come è fatto questo rombo? Andiamo a riprendere il testo che ce lo faceva vedere. Eh, in questo rombo, io, concentriamoci su questa riga centrale. In questa riga centrale ho eh, 4, 5, 6, 7 asterischi. Okay? La, riga la riga precedente... Ho cinque asterischi con uno spazio davanti e vogliamo uno spazio dietro. Questo spazio non si vede, ma forse è più comodo pensare che ci sia. Perché alla fine sono sempre sette. E la riga precedente sono ancora sempre sette elementi: due spazi, tre asterischi e eh, due spazi che possiamo stampare o non stampare, uguale, tanto non si vedono. E nella prima riga anche abbiamo tre spazi. Allora, vediamo un po' gli spazi. Qui sono tre, qui sono due. Qui sono 1, qui sono 0 spazi. Quindi, se n valeva 4, la prima riga devo stampare 0, 3, cioè, eh, cioè n-1. La seconda riga devo stampare n-2, la terza riga devo stampare n-3, spazi. Seguiti da 1, poi 3, poi 5, poi 7 asterischi. Quindi cominciamo a stampare la prima metà di questa figura. La prima metà io dovrò stampare, eh, andiamo, mettiamo una, una, una riga di separazione, eh, facciamo tre righe vuote, così, eh, tra uno e l'altro. Allora. La prima metà del rombo è fatta di quattro righe, cioè esattamente n righe, quante me ne servono. Ok? In range, tn. La prima è la riga 0. Nella riga 0 devo stampare tre spazi più un asterisco. Riga vale 0. Nella riga 1 devo stampare due spazi e tre asterischi. Allora, qual è la regola che mi permette di ricavare dalla variabile riga, che vale 0 qui, che vale 1 qui, che vale 2 qui, il numero di spazi da stampare? Beh, a me pare che eh, io qua ho tre spazi sulla riga 1, scusate, sulla riga 0. Quindi potrei dire che il numero di spazi, lo scriviamo in una variabile, è dato dal num n lato meno riga meno 1, se non sbaglio. Quando riga uguale 0 questo valore fa n 1, cioè se n vale 4 ne faccio 3. Quando riga vale 1, quindi sulla seconda riga, ho 4 meno 1 meno 1 fa 2, e così via. E poi avrò invece gli asterischi, che quanti sono? Beh, sulla prima riga sono 1 Sulla seconda riga sono 3 Sulla terza riga sono 5 Quindi sembra che siano sempre 1 Più 2 per ogni riga nuova Allora, se è vero questo Su questa riga posso stampare Posso stampare cosa? Un certo numero di asterischi Di spazi Quindi spazio Per Spazi, più un certo numero di asterischi, asterisco per aster. Tre spazi più un asterisco, la prima volta. La seconda volta avrò due spazi più tre asterischi, e così via. Riproviamo. Cambio il valore del lato, metto 5. Effettivamente oltre al quadrato da 5 che avevamo già prima, un po' staccato, mi fa questo triangolino, ho messo 5 anziché 4 proprio per averlo anche un po' diverso, eh, mi fa questo triangolino la, la metà superiore del rombo. Effettivamente questo lato ha lato 5, 1, 2, 3, 4, 5 righe, 5 asterischi sul lato, con il numero opportuno di spazi davanti. E poi devo scrivere, devo fare la seconda metà no? del, del rombo. Ma a questo punto la seconda metà è simmetrica rispetto a quella precedente. Quindi io potrei fare un altro ciclo eh, che va all'indietro, dove la riga a questo punto va non da 0 eh, a n-1, Ok? non da 0 a n-1, qui era 0, 1, 2, 3, 4, ma vada quando il lato era 5, ma va da n-2 fino a 0, andando lì indietro, con passo meno 1. E così facendo, faccio esattamente le stesse istruzioni, identiche contando con riga uguale quindi la riga cosa faccio? 0, 1, 2, 3, 4 3, 2, 1, 0 devo solo fare attenzione che il 4 cioè la riga più lunga non venga stampata due volte questo è il motivo per cui metto meno 2 e non meno 1 vediamo se è vero scrivo lato 5 no, manca un pezzo manca un pezzo giustamente perché lo 0 è escluso come valore finale invece io il valore finale lo voglio comprendere quindi devo mettere ancora un meno 1 qua questo range è assolutamente non intuitivo, va ragionato. Eh, infatti l'ho ragionato e poi l'ho sbagliato. Perché purtroppo quando abbiamo i range che vanno all'indietro bisogna sempre pensarli tre volte. Quindi questo è un modo per ottenere questo rombo. Il numero di spazi e il numero di asterischi dipende dal numero di riga e con delle formulette che farebbero impallidire i vostri insegnanti di matematica, tanto sono semplici, però dobbiamo inventarcele chiaramente, dobbiamo scoprirle. Mm. E... Eh, perché a Attila viene così? Viene così, allora io non so se gli spazi che mancano a sinistra sono solo un problema del copia e incolla che hai fatto nella, nella chat, eh, ma eh, sicuramente manca la riga col singolo asterisco, quindi può darsi che sei partita da 1 anziché partito da 0, come, come conteggio delle righe. Mm c'è un due problema, mancano gli spazi davanti e quindi bisogna vedere, ecco, io ho calcolato spazi e asterischi in due variabili proprio perché se, eh, se non so cosa funziona posso metterci una bella print in cui dice, allora, vediamo un attimo quanti spazi ci sono e quanti eh, asterischi ci sono a scopo di debug Beh, poi lasciamo pure questa print allora se io faccio così No, aggiungo queste print eh, questo simbolo di uguale, ve lo ricordo, è una scorciatoia perché Python stampa in automatico anche il nome della variabile. Quindi in questo caso potrei vedere: prima mi stampa stampi 4 asterischi 1 e stampa questo, spazi 3 asterisco 3, 3 e così via. Ok? E quindi se, se viene fuori una cosa strana, può darsi che abbia sbagliato a calcolare e allora magari ci mettiamo una print in più oppure andiamo col debugger passo passo per vedere qual è il valore di riga qual è il valore degli spazi, qual è il valore degli asterischi e allora lì capiremo forse se i valori sono corretti o se sono sbagliati, se sono sbagliati andiamo a capire cosa abbiamo sbagliato nel calcolarli ehm mm? um... ok, um, vi, vi condivido per confronto ciò che scrive il vostro compagno qua nella chat, dove ha un approccio un po' diverso, quindi secondo me è utile, poi, poi ti rispondo con calma, um, ciò che sta facendo lui è una cosa un po' diversa, dice senti ma io ragiono come se io avessi un quadrato, un quadrato di lato 2n, ok? anzi 2n-1 perché parte da 1 anziché partire da 0 e poi per ogni mi considero separatamente ogni casella di questo quadrato ij sono la riga e la colonna okay? e mi chiedo dato il valore di E j, qui ci devo mettere uno spazio o un asterisco poi vabbè lui ti ha fatto una serie di ragionamenti adesso poi a occhio eh, chiaramente con queste con disuguaglianze qui bisogna sempre farci un attimo l'attenzione. attenzione per vedere se sono giuste o sbagliate però capite il ragionamento è diverso da quello che ho fatto io io costruivo riga per riga invece lui dice consideriamo il quadrato o il rettangolo che circoscrive la figura prendiamo uno per uno le singole caselle e in ciascuna casella mi chiedo date le coordinate i come coordinate numero di riga j come numero di colonna e n come dimensione del rombo mi scrivo delle disequazioni per decidere se in quella casella ci deve finire uno spazio o ci deve finire un asterisco. È un altro approccio, se vogliamo, anche in alcuni casi più generale, quindi che so, se uno deve fare delle figure scacchiera, in cui che so, la somma della riga più la colonna è un numero dispari o un numero pari, eh, questo approccio qui funziona molto bene. Quindi come approccio è sicuramente valido, diverso da, da quello che ho fatto io, eh, generale, eh, chiaramente tutto si gioca su questi confronti qua, questo minore, questo minore uguale, queste condizioni qui che di fatto sono delle disequazioni che vanno a diciamo così, dividere il piano in varie parti con delle semirette oblique no? con delle rette oblique la cosa un po' complicata è il fatto che sono numeri interi quindi non, è, non, non sempre puoi usare una, una, la matematica eh, dei numeri reali quindi a volte c'è un più uno, un meno uno da aggiungere eh, quindi questo 3 per n richiede un pochino di ragionamento e magari un pochino di tentativi per essere, per essere fatto, quindi verifichiamo poi se è giusto. Ok? Ehm... Quindi questo, l'esercizio era molto, diciamo così, era abbastanza immediato, però era quegli esercizi di allenamento, no? di ginnastica, di preriscaldamento. Sui, sui doppi cicli in questo caso, o sul riuscire un po' ad astrarre rispetto a quello, tra ciò che vedo e i valori delle variabili che devo avere, no? quindi la difficoltà qui era sia vabbè, sul, sulla meccanica del doppio ciclo, ma quella tutto sommato penso che sia abbastanza facile, ma più che altro ti vedi una cosa stampata e da lì devi ricavare no? che operazione devi fare e che calcolo devi farti, purtroppo qui non c'è nessuno che ti dice Ah, devi calcolare spazi, devi calcolare il numero di asterischi per ogni riga. Vi avessi detto così sarebbe stato molto più facile. E Noi dobbiamo astrarre dal problema eh, l'informazione che ci serve. Abbiamo pochissimi minuti ancora. Eh, e giusto per vedere che il, la richiesta successiva in termini di popolarità sarebbe stato il 4.5%. Eh, che era quello sui numeri primi mh? Eh, in cui essenzialmente dovevo prendere un numero e calcolarne tutti eh, cal verificare eh, scusate, generare tutti i numeri primi inferiore a un numero dato allora questo eh, fatemi solo accennare chiaramente come struttura generale quindi esercizio 4.5 primi. Eh, la struttura generale è qualcosa di questo genere. Io avrò un n che è la lettura dell'utente, eh, valore massimo, e poi dirò: prendiamo tutti i numeri eh, interi, no? Chiamiamoli i, compresi tra 1 ed n, compresi gli estremi. No? E a questo punto il mio problema si ricade nel chiedersi se i è un numero primo, allora stampa i. come faccio a sapere se i è primo? e provo a vedere se ha almeno un divisore quindi posso dire Vabbè, ipotizziamo che non lo sia che, che lo sia vado a vedere tutti i numeri j minore di i quindi for j che va da 1 a i in range se per caso i è divisibile per j, i è divisibile per j, i diviso j fa resto 0, allora non è primo. Quindi non lo stamperò. Quindi n è il numero massimo, io prendo tutti i numeri i tra 1 e n. E per ciascuno mi chiedo, tu sei primo? Se sei primo ti stampo. Come faccio a sapere se sei primo? Eh beh, vado a vedere tutti i numeri inferiori a te, poi si può ottimizzare, si può migliorare assolutamente. Ma se ne trovo almeno un j, che sia minore di, completo tra 1 i, e che, sia, che divide esattamente il valore di i, allora vuol dire che i non è un numero primo, e quindi non lo stamperò. Quindi se io metto 20 sbaglia perché mi stampa solamente uno e eh, c'è qualcosa di sbagliato eh... vabbè, questo ho sbagliato qualche cosa primo uguale false If primo print, torna su, lo rimette true vabbè, mm... ah, scemo non devo partire da uno, devo partire da due grazie eh, certo, perché sono tutti visibili per uno quindi quindi adesso 1, non dovrei neanche metterlo 1 in realtà, perché 1 non è un numero primo per definizione, quindi devo partire da 2 anche in quest'altro caso. Quindi in questo caso mi stampa i numeri, tutti i numeri che hanno, diciamo, sono riusciti a vincere tutti questi controlli per tutti i J minori di oro. Questa è la versione facile, l'altro esercizio della, della, della settimana successiva che vi chiedeva invece di, dividere, di trovare i divisori di un numero era un pochino più complicato, ma anche questo si basava, diciamo così, internamente su un'idea di questo genere qui salta fuori un doppio loop semplicemente perché il loop esterno valuta i numeri e quello più interno determina se è un determinato numero ha dei divisori oppure no quindi se io voglio anche i numeri tra 1 e 100 i numeri primi tra 1 e 100 me li calcola in modo abbastanza rapido ok poi nelle soluzioni probabilmente vedrete che questo secondo range non arriva fino a i perché non è necessario arrivare fino a i, anzi i-1, ma basta arrivare alla metà o addirittura alla radice quadrata di i. Ma quelle sono ottimizzazioni, l'importante è aver capito il meccanismo generale. Ok? Allora, siamo riusciti a fare questi tre esercizi che erano quelli un pochino più critici, magari... Eh... Online, no? Perché eh, il online possiamo dare un'occhiata al 5.4, proviamo a scambiarcelo via chat, provo magari a darvi qualche suggerimento su questo. Sapete che da martedì prossimo potete anche, possiamo anche fare, diciamo così, la consulenza nell'ora nell del laboratorio delle 10, come abbiamo detto. Ok. Eh, abbiamo finito il, te il tempo siamo riusciti a fare tre esercizi il primo era un po' lungo quindi ci ha, ci ha impegnato parecchio tempo eh, non perché fosse difficile nel suo complesso ma perché era difficile decomporlo nelle singole parti eh, vi saluto e noi ci vediamo come al solito la settimana prossima e nel frattempo adesso rispondo alle domande che sono rimaste in sospeso in chat buona giornata a tutti